Ragazzi, bentornati in questo nuovo video allora praticamente l'intro che avevo registrato è andata persa quindi ne sto registrando una nuova quindi a breve vedrete un cambio d'abito e iniziamo la, la one block skyblock si chiama che è una mappa moddata che vi lascio sotto il link per il download del creatore e è una mappa che dove si parte su un blocco, che è un blocco, diciamo, matrice, dove si basa tipo sui Lucky Block, che praticamente in maniera randomica danno dei blocchi o dei mob. Quindi, spero sia un'avventura divertente, iniziamo subito. Ok, eccola qui, la One Block in uno qua. 16.4, quindi ultimissima versione, ci sono parecchie versioni, vi lascerò, vedo di lasciarvi sotto in descrizione il link per scaricarla, quindi entriamo. Ok, abbiamo un solo blocco e da lì dobbiamo crearci a quanto pare tutta la nostra isola. Vediamo, ma che. Allora, come vedete ho la minimappa che mi segna che sono morto là, non so perché. Ok, il blocco ovviamente si rigenera. È un blocco infinito, quindi va a rigenerarsi all'infinito. E può spawnare altra roba invece che, che terra comunque Può spawnare parecchia roba in, al posto della terra Tipo questo, ci facciamo già una crafting table Che ci può essere veramente comoda Che piazziamo subito qua oh. Possono apparire delle ceste Ok, ci hanno dato due arboscelli così possiamo fare con questi due arboscelli allora queste le trasformiamo in assi e vediamo di allargare <ride> intanto la piattaforma bisogna di dare una sistemata già ok ok c'è andato la cesta che sinceramente non so ne ancora se piazzarla perché tanto sono sicuro di spostare il tutto perché ho già in mente un progetto di, de, della base di come organizzarmi ci procuriamo un'accetta e una pala solo una pala perché da cecca a quanto pare non posso quindi Ok, ci sono 10 fasi. Prima prendiamoci questo blocco qui, ok. Con calma, con calma, tranquilli. Nessuno viene lasciato cadere. A meno che non ci cada io di sotto. Con questi facciamo altri sei abbiamo una base possono spawnare dei mob sui blocchi 2 3 4 e una 5 Ok, abbiamo una piattaforma. Se cadi, ovviamente perdi tutto. Come le Skyblock, quelle classiche, le solite Skyblock. Ovviamente, cadendo si va a perdere qualsiasi cosa. Qua potrei farvi degli stick di scorta. Va bene. E sperare che non spawni Non spawni mob Ok i blocchi come la gravel Cadono Cadono giù ovviamente Quindi anche la sabbia E la sabbia quella scura Piazza un blocco sotto il blocco infinito Sì c è andato un secchio con l'acqua, fantastico, allora lo piazziamo giù e lo mettiamo giù quando è giorno perché potrebbe ghiacciare di notte, se si ghiaccia siamo fregati senza torce, quindi nel frattempo rompiamo questa cesta, ok, e ci danno un altro blocco di grasso